comincia possiamo dire che c'è solo da riconfermare i grandi successi? Sicuramente dopo la passata stagione insomma, è un po' come dire, complicato, al di là dell'aspetto diciamo, agonistico insomma, perché ripeto, vincere diciamo, sembra relativamente facile, continuare a vincere e ripetersi è sempre più difficile. Però insomma, ci sono delle, delle ottime motivazioni, eh, c'è stato un ringiovanimento un po' della, della, della squadra, Abbiamo, è cambiata la guida tecnica della squadra. Quindi diciamo, ci sono tantissime motivazioni che ovviamente ci spingeranno a voler far bene anche questo, questo campionato. Ecco, possiamo già parlare di obiettivi? Beh, gli obiettivi è fare bene, ovvio, cioè, nel senso che bisogna arrivare il più avanti possibile. E sia da sotto l'aspetto della prima squadra e molto spereremo di fare quest'anno anche sul settore giovanile dove contiamo di investire diciamo, le nostre risorse per continuare questa fase eh, insomma, di crescita del, del vivaio che l'anno scorso ha coronato diciamo, diciamo, il successo con la vittoria del titolo under 14 femminile insomma, speriamo di lavorare molto meglio anche sul settore giovanile Grazie a voi in qualche modo c'è stata la scoperta o la riscoperta da parte di molti anche di questo sport eh, che forse era poco conosciuto, entusiasmava poco, invece avete creato questo grande vortice di entusiasmo in città. Beh, diciamo che Sareno, fortunatamente per noi era una piazza dove la palla a mano era uno sport già abbastanza noto. Eh, ha voluto la, la combinazione, insomma più che la combinazione è stata fortemente voluta l'elezione del nuovo presidente della federazione che è un salernitano, Pasquale Loria, a voi tutti molto eh, noto e devo dire che noi proveremo a sfruttare quest'onda anche mediatica che la federazione sta cercando per far, facendo conoscere questo sport che nel mondo primeggia. Uh, primo sport indoor alle Olimpiadi, cioè, quindi parliamo di uno sport che probabilmente in Italia sicuramente non ricopre un ruolo che merita e noi seguiremo la scia della federazione cercando di farci conoscere nel miglior modo possibile.